Vado C'era allora una regola da rispettare, chi lavorava alle regiane, siccome che lì si fabbricavano gli aeroplani, che ce n'è uno ancora, in, in, se lo vuoi andare a vedere, all'aeroporto di Reggio, ce n'è uno lì coperto, quello lì era uno di quelli che si faceva alle regiane. Allora i dipendenti delle regiane, i giovani che andavano militare, dovevano, avevano il diritto di andare in aviazione invece da lombardini motori che facevano i motori per le navi i, i dipendenti della lombardini andavano in marina cioè, noi siamo, io sono andato militare dopo da bologna siamo andati a orvieto completato il car finito il car eh, ci hanno trasferito io sono andato in un aeroporto lì in, in roma perché era una frazione, un paesino che si chiamava e si chiama ancora tuttora Furbara qui viene il bello, noi da lì si andava, cioè i vari reparti, e si andava a fare la guardia a Roma allora eh, siamo andati a fare la guardia a Palazzo Venezia perché andavi sempre a fare, cioè durante la settimana una sera, una notte ci andavano gli avviatori una sera gli andava gli artiglieri cioè erano scagionati così ci siamo andati di qua mi ricordo che c'era un tenente nuovo che quando è venuto a prenderci al mattino c'era un furgoncino al mattino alle 8 ha detto adesso giriamo un po' per Roma perché io non l'ho mai visto fa niente". vado dentro all'aeroporto e c'è la posta e mi danno la posta anche a me e vado nella mia camerata mentre che aprivo un, una lettera viene il mio tenente, un certo Santaroni di Ancona, bravissima persona perché mi ha abbracciato dopo di tutta quella storia lì e viene lì e mi ha detto questi signori hanno bisogno di te ed erano tre della, della polizia, un maresciallo. La prima cosa... mi hanno preso la lettera che avevo in mano e questa lettera la mia mamma mi spiegava queste parole Sei fortunato te che sei militare perché in questi giorni hanno messo dentro Pattacinco, eh, boiardi, cioè cinque o sei persone lavoravamo sempre assieme quelle cose lei poveretta mi ha detto questa spassionata me per dire te te aromati e invece mi sono manbaccato là e quella lettera lì non sono più entrato in possesso e sempre dove andavo c'era quella lettera lì cioè si aveva tutti l'abitudine di negare che te questo non lo, lo conosci, ma io non avevo niente da dire perché lì c'erano era, scritti i nomi Dopo, un bel mattino, partiamo dalla stazione. Io poi mi avevano già tolto tutti i gradi, mi avevano tolto tutto, poi aveva anche un po' la barba lunga e ero, ero un po' mal messo. Si parte e durante il percorso, la gente sai, è curiosa perché in quel momento, non è che ci fosse disponibilità in su un vagone da dire, cioè in altri casi lo faceva, ad esempio quando io sono andato al confino che eravamo 18 avevamo un carro per noi si stava tutti lì, non c'era nessuno lì sai la gente ha cominciato a chiedere cosa hai fatto io poi ci tenevo anche a farmelo chiedere così sono diventato popolare su quella carrozza tutti mi davano Qualcosa da fumare, tu, tutti mi davano qualcosa e i carabinieri non sapevano mica cosa dire sai puoi mica andare a dire se ti offre una sigaretta cioè sono cose che se hai un mezzo da nasconderlo va bene, se no così non puoi mica se no che a Firenze poi i carabinieri hanno deciso di fermare, di scendere che poi io non ho capito il perché l'ho poi capito dopo perché hanno interrotto tutta la, la comunicazione che io avevo con questa gente e dopo l'altro treno poi abbiamo preso, c'è stata meno confusione dopo Bologna e Reggio Emilia A Reggio Emilia eh, mi portano in questura subito e comincia la storia di, di questo, quello, quest'altro però io avevo sempre il dramma di questa lettera né? io certe cose non le dicevo neanche perché so che gli diceva per niente perché quando Pagliarello si chiamava Pagliarello eh, ti chiedeva una cosa che aveva la in mano sai poi mica neanche eh, cosa dire cosa rispondere ti hanno trattato male in questura? in questura ho eh, avuto una cosa mica bella perché io avevo le manette no? e loro ho visto con la coda dell'occhio di, di dietro che lui cercava di fare il furbo, io mi sono riparato così, lui ha picchiato con la mano e loro si è arrabbiato, mi ha dato due o tre sberlotti eh, questo qui beh comunque sai noi eravamo in coda perché e, e, per esempio quello che ha fatto il mio nome è un certo Montermini che faceva il fornaio ma lui si è beccato 15 anni al Tribunale Speciale e, e ne ha fatto un bel po' di per cui noi eravamo gli ultimi e infatti le nostre condanne io ho fatto quattro anni di confino non ti difendeva nessuno ti difendevi te come potevi però quando entravi in quel movimento non c'era mica niente da difendere noi lo sapevamo anche prima che se ti scoprivo ti beccai qualcosa un paio d'anni li dovevi pur fare eravamo avvertiti noi di quella cosa lì sono stato due mesi qui in carcere a San Tommaso, qui a Reggio poi un bel momento hanno dovuto mandarci via perché hanno cominciato con degli arresti nuovi eravamo 18-19 mi pare tutti immanetati, tutti a una, con una catena unica e quando siamo arrivati, a parte che i familiari erano stati avvertiti cioè qui alla stazione che eravamo tutti immanetati c'erano anche dei familiari che piangevano poi a sua volta e te dovevi sacrificarti a ridere a far finta di niente perché piangevano loro se te gli lavi una mano arriviamo a Castelfranco un maresciallo lì in capo delle guardie è venuto il direttore e gli ha chiesto dove li mettiamo questi qui, che era pieno anche là. E lui ha detto da dove vengo? Ma vengo da Reggio Emilia. Allora dice se fosse per me li metterai tutti in un pozzo nero. Ok? È una casa buona anche questa qui. Dopo ci hanno messo nelle celle di punizione, noi che noi non entravamo mica come punizione, però era pieno anche là. Allora c'erano delle celle particolari proprio da due persone, uno o due persone, che c'era la porta con un borrettino e basta, e c'era una finestrina là per aria, lì non, non, non, vedevi, non sentivi, non vedevi mai nessuno, la guardia quando passava a controllare, sono stato una ventina di giorni a Castelfrante.